Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007 Siamo tornati un... su Pokémon Let's Go Eevee Allora, in questa parte di Kirby 64 Crystal Shards Siamo tornati su uh, Kirby 64 Crystal Shards Allora, wow. se andate a... Allora, comunque abbiamo, ripar... abbiamo riparato la, la Wii Quindi quando finiremo questo cosplay Riprenderemo se... subito con Galaxy quindi non mi preoccupate. E tanto è anche quasi finito questo let's Quindi diciamo abbiamo scelto bene il let's play. Questo è corto, è eh sì. easy. Intanto eh, ci siamo ricordati qualcosa da dirvi, che neanche lui la sa. Le invece opzioni. Sono. Nelle opzioni ci sono i minigames Enemy Info e Theater. Eh, enemy, beh, i minigames si capisce. Enemy info sono le carte, teater sono le immagini. Me cioè, sono le, le cazzi. Settings invece e so, il lo, suono e il display cioè il coso dove stanno interfacciati interfacciarli sotto stavolta metteremo il 2 no, così no, per brutto, non il 2 Non mi piace Ok. mettiamo l'insieme sì, c'è niente andiamo 5 no no no no no no no no no no no no no no no carino. no no ok, e ci siamo tornati, abbiamo perso l'abilità che sarebbe roccia e spino che ora vedrete, cioè la trivella che non può, non, può vola, non può andare a mezz'aria. comunque sia questa è la molto fabbrica molto di Babbo Natale e questo ci prova che uno Babbo Natale esiste due il pianeta Terra si estinguerà dopo che Babbo Natale ha, ha, Natale. ha, ha sia, creato è, il suo impero. Quello è l'entrata di in realtà però non si sa perché hanno fatto l'entrata della fabbrica lì come un bunker. comunque comunque sì, sia quindi prova che le fabbriche antiatomiche i bunker antiatomici resistono anche alle ere glaciali wow. questo è tipo un doppio pedo no? Quei, quei no <ride> quei Vai. razzi che abbiamo usato per uccidere i don't care man. no no no no no Do I no no like I no no no no no Ventusha. Uh, uh, uh, uh. okay. Non va a I Ah it. ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Tutto ah ah ah ah ah ah ah ah Ci ah ah ah ah te. Ora andiamo avanti velocemente che ora ah ah il nostro caro vecchio nuovo amico. Che amico, si sì, vive in un'altra parte un di no. oh. ah. no, no, <ride> un'altra un po' mio che non ci vede bene. Che non deve vedere pure incappuccato per la russia. Eh, comunque. Gli. Gli. Vai, gli. si può fare gli. questo? Vuol dire salute! Vai, vai. veloce! Um, Un'altra cosa, cosa stavo dicendo? Ah, sì, sapete quel minigioco di Kirby Triple Deluxe in cui c'è no. sono i Kirby che si scontrano tra sì. loro? Sì, questo è, è un uh, Questo robot è uno scenario. Sì. Cioè quello sì. l'altro sì. sì. Questi robot. Ce ne sono quattro e ti schiacciano. mi eh schiaccia sì. tanto. Probabilmente vi avvertono prima, non come questi. Ma dai! Come dai. on my com comrade Pirby, we have to go. Poi si dice go in russo. Ovviamente se devo parlare con in... l'accento russo parlerò in italiano che in inglese. Perché non so il russo, c'è solo qualche parola così. Previet Marco! Let's go! Let's go, Kirby! I will shoot you in the sky! Be... Right there, let's go! Yeah! Bye bye! <ride> ok, a Kirby invece semmai lo farò parlare gli darò un accento. È inquietante! Cosa? Oddio che cosa? Hai visto Cosa? Cosa? Uccilo, uccido! Questo è quello che farà l'umano prima di distinguersi! Uccidilo! Non posso! Meno male che non sta nelle enemy info, nemmeno lui! Ucciditi! che sta qualcuno che conosciamo già a Io vorrei una teoria, forse questi sono io. no aspetta, quello è. come che si chiama? Gunter. Gunther. Sì. Quello di Shine. No, questo è Gabby Sensali. Dove? Quello lì, quello che tu hai detto che è Gunther. No, non è vero, È Gabby Sensali. Per Gabby si intende nemico di Yoshi. Yoshi. Non, uh, non youtuber. Perché molti si potrebbero confondere. Cosa? Cosa? Esistono youtuber che si chiama Yoshi. No. Gabby. Ah si. Sì. <ride> e dai! Ti ho fatto rimbalzare la tui, ora siamo finiti. Ma che cristale abbiamo preso? Fiamo a uno? Mm. Just uno. No. Ah, siamo fregati. No, no, no. Sì, invece, abbiamo perso. Vabbè, hai visto che non ci stanno, perché continua a salire comunque? <ride> che sono stupido. Esatto. Meno Ma male anche te lo dici da solo. Eh, eh, sì, questo è un gatto. Oh, mio. <ride> non lo voglio nella mia senza casa, zampra. questo gatto. È un gatto nero senza zampe. Con gli occhi mm. gialli. Mm. Quale gatto ha gli occhi gialli? Allora, mi sa che ora dobbiamo farla la. la... È? Questo è tipo cake, però, che è? che però se con il Che cos'è? Ecco. Hai questo mi fa bravo? Fatti Mangi aspirare. aspirare! Mangiamo. Forza Kirby, aspirano Devo farlo così <ride> Ok, ora andiamo indietro, taglio. Sì, ma cos'è quello schifo? senso guarda mi dobbiamo prendere, dobbiamo prendere la, mi sa che è nello stesso livello due vita ok quindi dobbiamo prendere sia taglio che taglio okay. e letto it letzagog run run for your life ah. ok non abbiamo tagliato eh, tanto era qui ah ok no la, la, la, la. Anzi, no no no no no No, no, non sì, è vedi, quella quella parola di Star Wars uh, stai calendo so. io ti consiglio di fare un cuore so ah è vero qua c'è la finice wow kill him kill him kill him I can't please oh. no, non Ma, no, no, no, no magari magari c'è qualcosa altro da fare magari e comunque smettere di farti conti Intanto sta perdendo vita. Eh, si sì, vede Le mie vede. super mosse. Da super hero. Da super cardo. Ma se tocchi la lava muore stantamente? La lava? No, no. Eh, tipo rimbalzo e eh, cerco di salvarlo. Cioè, prend down. No, lanciare, ma Ho sbagliato, ma, ma comunque l'ho già preso. Sì, come me. no? Oh, occhi docchi. Ok, manca solo un cristallo. Probabilmente era in mezzo. E l'abbiamo mancato. Ah, Sì. Oh. Attenzione, che questo è tipo. Kirby Salvention Ti ricordi? E anche il livello prima di questo che era identico. Perché? Potevi andare. No ho paura. Essere cauti, va bene, ma In troppo, questo amore. gioco le hitbox di sta roba sono stranissimi. E vai avanti! Sono stranissime Tu sei stranissima. Salta, salta, vai, che puoi fare un altro. Ecco. Faccio sì. una. Si sì. bella. Creo. appunto di recupera Yes. Uh, oggi che giorno eh? vediamo oh, voglio vedere a che ora stiamo registrando vabbè lascia stare bene. siamo comunque nel 2013 di nuovo uh, uh, uh, uh, uh. vai dai dai dai lascia meglio lascia <ride> <ride> yeah. Che ok questo è più veloce anche mm -hmm. eh, ti aspetti che sia sempre così facile questo è l'istante del sì, grazie. ricordate Ora devi correre, ti devi fermare lì alla goblette. Saluta. Ciao. No. Prego, Ciao, no. Corri, corri. Che ti devi fermare... Ah, la piccola depressione, ti devi fermare. Depressione. Sì. Si proprio così. Non so. Corri, corri. Tutto ad un colpo, tutto ad un colpo. Mamma mia, che non sono morto. Non devi fare tutto un colpo. E sono facendo tu. Smetti da distrarlo un tiro. Sono ancora freddo. Non mi interessa, è un ordine. È un ordine stupido. No, tu. Corri, corri, corri. Che sta succedendo? Bro. Che sto. Bro. Ma che sta succedendo, bro? Vai ora, corri. Double electric. Nick. Nick. Bro. -ro. -ro. Ah, non sei invincibile come il chiuso. Un Kirby salvaggio o Kirby, o Kirby, o Kirby U, triple, <ride> no. Ule, triple deluxe o Kirby pranzo. Uh triple elettrico. Uh, triple deluxe. Perché? Ho sbagliato. Tipo quando tanto. You're eh. so stupid, man. Uh, qua è difficile. Ne sembrano un'altra devi Qua è brutto. Corre. È qua è tutto cristallo di corpo. Allora qua o è cristallo, è cristallo oppure per... instant death. C'è cristallo per forza poi da qualche parte. Ok, vai via, via, via. Yeet oh, corri, ignora i nemici. Ignora anche il cibo non ti serve. No, ne ho, ho bisogno. Scarfi. Ne ho bisogno. Scarfi. Eccolo. Shardi. E lezza Che Ok, finito di per forza, puoi uscire. Cosa stai facendo? Taglio! Ok, eccoci, siamo tornati al punto di prima, aletto. Qui sono morto, male. Niente. Ah, torna indietro, perfetto. No, no. vai ora, ora. Ah, è una mia quella. Perfetto, easy. Fai il punto di salta al giorno. Non che è buonissimo no? uh, O magari. No. O magari anche no? Non ho detto più le, tipo, però il, stiamo registrando a Luna tipo, credo. O oh, è solo le 11 o Luna, non me lo ricordo. I don't care, sono le 11 circa. Prima l'ho visto, le 23. Vai. Ok. Quindi, prendi la carta, così meno lavoro in futuro. Bravo. Occhi ok, d'occhi. Card presto. Perché poi in futuro dovrei solo rifare il livello tante volte. Abbiamo preso tutto e ora boss. Lo facciamo Ma chi più, sarà il boss? Lo facciamo e poi non ti chiudiamo. Quello qui signori, R3. Mi sa che siamo? è utile Com'è che si chiama R3 di.. Se è un nome impossibile da dire, tanto no, che. No, è non aspetta, era, era, era, era, era HR D3, mi sa. So. No, è, quello. Uh, sì, e. questo. Quello di Kirby. Questo, questo coso ispira.. ispira il robot mm. gigante di.. Di, de, di Dolphin robot di. Ah, il nostro delfino. Boom. Prendi sasso e ah, Bravo ragazzi. Ora uccidio però. il <laughs> posto ma penso che il a caso. Secondo non è capace cioè. nah. ecco qua, Missy. No, sono hai? Pid. Pid. Pid. Pid. Pid. non sono più i piccoli piccoli niente. piccoli piccoli se facciamo game over non cambia niente ok ora sono tutti ok ora però stia no, Io so adoro so. sta musichina, è bellissima mm -hmm. Mangia, musica, mangia. Ma non è roba lo... subito su, volevo fare doppia macchina ah, certo. smetti di nico. concentrati mangialo e tieni in bocca non ti serve ora tieni salvo tanto la doppia bomba è inutile bravo Due. Tanto sono inutile. Eh già, salta. Abbiamo non la troppo... stessa vita. Non ti serve con aria. Fai! Ma non è la tua visita che ha sparato? No. <ride> Era salta. un tipo tre, misa. Ah. Devi saltare là, se no non lo prendo. Abbiamo sempre la stessa vita. So che lui spesso non ha di più. Certo, lui ti colpisce prima. Ora se ti Va. fa. Devi stare sempre attento. Salta. E ora vomti. Dai. Forse lo togliate vita di sotto. Non lo so. Avrei no, pu pure potuto però. Quattro tre nel Mangolo. Mi vuoi proprio aiutare il gioco. Vai. Ah. Ok, Vai, ora meno tre. vita di me, perfetto. Noi non è un gambo. Salta ora ora salta non mi sa che è, sa che è <ride> io che cosa ho detto Perché mi copi è eh marco è eh marco veramente eh? l'ho fatto apposta. So. io avrei detto comunque portale, non portale ok è morto yeee yeah. abbiamo vinto che bello che cosa sta succedendo no. no. e invece no ci no. insegna ed è un'accusa enorme ha uh, pure un nome diverso sì, prendiamo solo il tipo il nucleo del suo radicale. E ora, pancia. Ma... Puoi dirci. Creiamo tutto il salvataggio. No, no, no, no, no, no, no, no, no. no, no, no, no. Sì, non uccidere. 21 e 17. Che cosa dice 23 e 17? Sta scritto 21. No! No, no, oh, oh, oh, oh. no. Non morirai, non mi uccidere, non uccidere. Perché non è scritto? Uccidere, solo volete la botte. No. Non è facile la a leggere. No. No. Sì, intanto Ha morto. Ah, Io che so tu te Tu non mi avrai mai non mi uccidere. Carica punto di nephpura. <ride> ora però stavolta ti consiglio di schivarlo, effettivamente No, ma poi non, lo, non riesco ad attaccarlo. No. <ride> Il <ride> quadrole <Guarda dove> sto arrazzo <ride> Tu non mi avrai mai non mi ucciderai basta. Non mi uccidere sì, Si le ucciderai subito Marco. Funzioni a wifi disattivo Wi-Fi di e, e basta Marco Basta oh, oh. Oh, no, po Basta po di... Basta <ride> no. Ok. Due ore a cantare, mamma mia. Yeah, le orecchie. Ok, finalmente. Salta. No. È <ride> il pianeta di Ribbon. Okay. È stato preso dall'oscurità. Ragazzi, dobbiamo andare. Oye, oye. Oh, ma yeah, oh, yeah. oh, oh, oh, oh. Cadi. Waddle do dovrebbe essersi no. grattato la testa invece sembra solo che il suo yeah, braccio yeah. sia girando in testa. Usiamo okay. tutti i Kirby come trampolino e poi lo lanciamo dentro. Ma senza un rispetto. Ed ecco qui. Ripple, Ripple star. star. E dopo ripor attraverso riportar possiamo andare a Pop Star. Ripple Che vuol dire Ripple? Niente. Yeah. Questo uh, mondo ha quattro livelli. Sarà più facile ah. di degli gli altri. Cioè. Ah, che Mi ricordo qualcosa! Parlato. Pure la musica! Mm, il primo mondo, semplice. E eh dai. Ma secondo me non si è capito. Comunque non so cosa, che, che abilità servono qui. Ah, si è parato. Bravo ragazzi. Uh, spada di fuoco, bello. Ah no, era con fuoco. Arco di cura fa schifo è, è lenta come abilità, bisogna mirare, no. mi sa che ti può pure danno da solo, quindi tu fai schifo, ghimmi roccia, trapano, no. trapano. No, trappano trapano. Uh, trapano. Questa, questa volta lo prendiamo lo shard, non come l'altra volta. Wow, cristallo. Roccia roccia, dai. Super KB Rock Ma solo un. Ah ok, fico, ma si mi comment. Dai, entra! Ok, oh, velocissimo! Mi sono molto. E non è bellissimo. enorme! Wow! Ok, ah, non sei morto. No. Comunque sembra preso da Photoshop sto coso. Cosa? Questo.. questo. questa sega ma vedi che vuoi sì, appunto per preso da preso la shot of la shot of eh, non sta nell'enemy info credo più la farfalla mm -hmm. mm -hmm. cammina con la roccia così più veloce così non devi stare offesa sembra che c'è un matrimonio <ride> è ovvio non lo sapevo non lo sapevo non ne sono stato invitato esatto che ora fa solo un uh, po' cioè, cammina Mi sa che è questa la vita <coughs> <Yeah>. <coughs> Quello Kirby si stronza con un nemico Tipo è molto che sono bloccato no, Poi Kirby no, muore no, casa. è così è così Quando risu che il nemico <coughs> Tipo gli entrani <coughs> <un insetto coughs> nella, nella bocca al posto del nemico <coughs> Sì, che non farebbe differenza eh perché se un nemico non lo fa che non vedo come possa un bosca perché le bombe non lo bomba qual è il bomb ah è vero siamo sì. <ride> ah, cosa fa? No. perché, perché non... la Butti. perché c'è cioè, serve questo Cosa? Bombaroccia? si sì, purtroppo cioè, qual è scusa ah giusto mi azione ah. ah no ecco cosa serve non serve bomba roccia. XD è che serve. No. Serve un'altra abilità che non avevo mai visto. Invece sì. Il mondo è tanto, no. tanto Fammi parlare. tanto ora morto. Meglio ricominciamo da capo visto che credo che qui non sta. Lol. Lol. Che abilità è? Eh, l'abilità no. spino e bomba Lasciamo spiegare spino oh no. e bomba a Francesco <ride> mentre io la vado a prendere. Le abilite spino bomba è perché quando eh, si conficca un'algo in una bomba. Niente, la bomba esplode, morti tutti. E eh, niente, vissero tutti felici e morti. Marco. <ride> non vissero, nessuno ha visto felice e morto, ma tutti morirono felice. Quindi la vita perfetto. che devi fare? Ma devi andare a prendere. Eh sì, ricominciamo ah, di no. Ok, eccoci, abbiamo. Sperando. Io ora quello, scusa, non so che ce n'è uno più avanti. No. no? Tanto quello visto che spamma, è impossibile da prendere. Naturalmente qua non c'è Waddle D. Waddle Che fai? Mi rimane bloccato il marco. Devi okay. camminare. Ecco, vedi? Ora, prendi la lì. Ah. Marco. Ecco. Ora. Ma cosa fa bomba spinu? Bombo spinu, bomba spino. Bombo spino. E eh si sì, è più esplode percorso il motivo anche se no, non funziona così buono però. Boom. Oh, alleluia Beh, Penso mia, se c'è una trappola la ora speedrun no tieni l'abilità che troppo no ma tanto è già no. finita e se vengono o c'è un secondo mini boss oppure è già finito che dovrebbe esserci altro mi dava tenata oh ok io mangio una bella carta carte collezionabili popolo in effetti poi muore di fame uh, ok dai diciamo che lo facciamo l'altro tanto abbiamo tagliato qualcosa quindi stava a posto ecco qui uh, che perché l'hai tolto perché hai tolto la vita non mi va era buono ce ne sono due in questo in questo Tre. livello c'è il c'è il tema di ripple star quello pensavo di Harry Potter quello per vedere il pianeta non è questo però è, è strano si sì, va bene Bisogna prendere l'abilità lì. Taglio. Che abilità è? Taglio. <ride> Sai so che possiamo tornare indietro dopo questo. Che abilità è? Taglio? Taglio! Ah, ok. Perché è giallo allora? Taglio e verde. Dovrebbe essere taglio. E Tanto non la prendiamo e torniamo indietro. <ride> non puoi, puoi ingoiare, se mi diventa un pesce grasso. No Sight Sight Sight Sight Vista <ride> Vediamo Fire oh, no. Avi ragione tu Te l'ho detto Perché dovrebbe essere taglio? Con quelle loro no, Ma a me sembrava verde so, Come fa a sembrare like, Verde? Sì. Una little Daltonic Sì, Daltonico? Oh sono un piccolo dal tonic dal sonic prendi verde cioè cioè gialla cioè, cioè ehm yes. Me vai. Um, good in perfetto DDD. Curiamo bene, forza, move. No, andiamo indietro. Dove vai? Idiota, torna a quel... Io chiamare forza di polizia russa <ride> didi, didi, se devo tornare. Tranquillo DDD, sono abbonato all'FBI. Sporco capitalista... No, non mi... Lasciamo stare, dai. Okay. Meglio... Me addio di di. Dai, Didi. vai a prendere l'abilità da un altro livello, questo no dobbiamo rifarlo. Vediamo se non c'è. Non c'è, perché dovrebbe esserci. L'ho appena ucciso. E al no, non, non è vero. È vero. Una dannata elettro, non c'è. No, perché dovrebbe esserci? quando mai c'è l'abilità che ti serve in quel livello? Beh, nell'ultimo livello c'era. No! Eh. There wasn't! Ok? E poi nel primo livello è impossibile che non ci, non ci sarebbe stato. Cioè, se non ci fosse stato oh. sarebbe stato impossibile. Oh. oh! Man mano che uno va avanti nei livelli sblocca nuovi livelli e dopo i riprende prende abilità. Perché così fermi esatto. indietro. Quindi... Uh. Oh. Poi trovo un'abilità elettrica. E eh, la quello se riesce per il mio e quindi comincia lo livello. Prendi la che serve. Va. No, non è fatto gli abilità. Come si fare... fa quello? Sai. Devo premere degli interruttori tipo può quello. Eh eh, eh. C'è la Quello verde. Vedi? Clicca il cuore là. Dov'è? Quello verde là. Allora. Un attimo. con quello blu? Mi sa che quello rosso lo faccio così, sì oh, ehm. <tell> non capisco niente. Oh, vai sul su coso blu. Sul coso blu. Sul coso blu, ah sì. Oh, l'interruttore sarebbe detto. Non posso, guarda. Prova a sputare quello su... Prova così. No, intendo quello. Prova a lanciarlo su... Una... Sulla porta, madonna. Senti, ehm taglio e elettro ci serve wow non wow. abbiamo preso nessun cristallo Beh, che la sicuro? ricomincio sì. Ok, eccoci qua, siamo al coso, di mm. regola, ecco, dovrebbe mm. andare un po' sì. Perché abbiamo preso la vita e il letto. Ci rivediamo un secondo cristallo. Ok, mm. eccoci, siamo qui, abbiamo trovato il secondo cristallo. E dove stanno tutti... I cibi, le stelle. Sì, prima del bonbono Ora niente, tagliamo un cibo. No, non tagliamo tanto un mm. il No, yeah. E nel bonbono c'è un altro. Nel bonbono c'è un altro. In realtà no. Sì. Dobbiamo soltanto andare dritto e poi andare alla forza questa Ok, easy Easy as hell Ok Vai avanti E ora possiamo uscire dal livello Possiamo uscire dal livello mm, Per sicurezza io l'ho finito tanto mai è finito Prendi la penna davanti a te Piano Com'è su? sulla le braccia oh piano piano eh si sì, ok sulle braccia e piano ok yeah. quindi nella prossima parte di Kirby64 del Cristo Shores scriveremo la storia principale si spera e vi faremo vedere sì, tutti i finali yeah. quindi ci vediamo sì. alla prossima ciao ciao